Cerchiamo di fare questo video senza incazzarci Impossibile, ma ci proveremo Bella raga e benvenuti in questo video, in questo video sfogo, In questo video per raccontarvi ciò che mi succede nella vita, ciò che mi è successo E che veramente non riesco a capire ancora come sia successo questo Sono già passati quasi tre giorni da quel che è successo ragazzi Cosa è successo ragazzi? Tre giorni fa siamo andati con dei miei amici a mangiare il sashi e poi abbiamo deciso di andare a giocare a calcio A fare qualche due, due passaggi così Tanto la giornata era bellissima, c'era il temporale Quindi perché no, guarda, ci stava tantissimo e, e niente, io appoggio il mio telefono sulla panchina Fin qui va tutto bene ragazzi e Giochiamo un po', comincia comunque ad aumentare la pioggia E decidiamo di andarcene via, no? Come ovvio che sia E io nel frattempo ero andato a prendere la palla Che era andata da un'altra parte e nel prendere la palla mi sono dimenticato di prendere anche il telefono Sì, lo so, sono un coglione Può capitare, nel senso non è che succede chissà che cosa E allora mentre stavamo camminando Stavamo già quasi per andare tutti a casa propria, no? Tutti quanti andavamo via E allora sento che non c'ho qualcosa sulle tasche Non ho, non ho il telefono, dov'è? Dov'è? Così decido di andare subito a correre velocissimo A vedere di nuovo il parchetto se c'era nella panchina dove, dove, dove, dove l'avevo lasciata e non c'era più ragazzi Cioè tempo 5 minuti, massimo 8 minuti, massimo, ma massimo, massimo, massimo Va bene E così decido di tornare ancora dai miei amici perché per dirgli che non ho trovato il telefono Magari ce l'avevano loro e invece non, non ce l'avevano E così decidiamo di tornare insieme con un mio amico che è velocissimo, è veramente troppo veloce. Ha una velocità impressionante. E se non avessi fatto quella corsa lì, ragazzi, il mio telefono l'avrei perso. Non l'avrei più ritrovato. Ragazzi, per spiegarvi tutto così, ho preparato questo. Un mio disegnino, guardate che roba. Ragazzi, dovrei andare all'artistico. Perché come vedete, guardate che roba. Questa è la, la strada. Noi eravamo qua, ragazzi. Ok, qua. Gamba lunga, eh. Mi sa che questa era la testa. Questo sono io Pelato ovviamente non gli faccio i capelli Perché sono uguali sono E questo era il mio amico Mentre stavamo andando verso il parchetto Che si trova da questa parte Noi dovevamo andare a questa direzione Proprio all'angolo ragazzi Eravamo qua Becchiamo tre ragazzini Di 14 anni In casa, sembrano più alti di me Va bene Li faccio bianchi perché sono bianchi Io sono nigger E appena vedono me che sto andando verso il parchetto Si fermano cioè come se tipo stai camminando e ti blocchi di, di colpo così Perché? Perché si è fermato? Noi continuiamo a camminare verso il parchetto, verso questa direzione E mi, mi viene l'idea più bella che abbia mai avuto nella mia vita Girarmi di nuovo Io mi giro di colpo e si fermano ancora ragazzi Ma Cosa sta succedendo Mi viene l'idea che magari loro hanno preso il mio telefono no? Allora dico al mio amico di continuare Ad andare verso il parchetto E cercare lì che io andavo a parlare con loro Mentre mi stavo girando Mentre stavo andando verso di loro Ma cosa succede? Questi qua cambiano rotta Anche loro girano e vanno dalla parte opposta Cioè tornano indietro Cioè che cazzo è? È come dire boh Oh no, ups, mi sono scordato le scarpe Non lo so perché? Perché avevano. Perché si sono voltati? Perché sono andati indietro? E non ho capito. Si, sempre, si allontanavano sempre di più. E io ho dovuto chiamarli, no? Ho dovuto dire: Ehi ragazzi, venite. Non mi hanno risposto. Ma avev mi avevano sentito perché io li ho visti che comunque bisbigliavano lì tra di loro. Tipo come dire: Oh, non girate più. Oh. Cioè, si muovevano pianissimo la testa Però parlavano tra di loro E allora cosa faccio? Gli dico di nuovo Ragazzi Non mi rispondono Che cosa fanno? Cominciano a correre ragazzi Cominciano a correre E lì sono diventato Bolt Perché veramente Sembrava guardia e là Cosa stanno facendo? Quando hanno cominciato a correre Lì ho capito Ah no questi hanno il mio telefono Tra me e loro c'era una distanza Più o meno di 30 metri 30 metri più o meno, ho dovuto correre come se mi stessero inseguendo. Cioè, e poi quel giorno avevo anche mangiato il sushi quindi olio. Che nit, ed ero pieno. E ne becco uno qua, ragazzi. Ne becco uno qua, era uno che conoscevo. Cioè, sai, no? Già è brutto perdere il telefono, farsi rubare, farsi quello. Però, già che, che vedi che è anche uno che, che conosci, cioè. allora gli dico, oh, ridammi il mio telefono. Così aggressivo, no, perché devo fare lo, lo spesso. Ehi, dov'è il mio telefono? Mi dice, no, io non ce l'ho, ma... E dico, oh, ridami il mio telefono e chiama i tuoi amici. Perché i suoi amici ancora erano. stavano ancora correndo, erano più o meno 5 metri da noi, da, quel, da quello che l'avevo preso. E aveva capito che avevo scoperti, cioè era ovvio, sono anche stupidi per rubare, ragazzi... Se volete vi do anche delle lezioni per rubare se volete. Allora torniamo indietro a, cer a cercare il mio telefono. Perché non ce l'avevano loro? Praticamente a quest'angolo ci sono dei cespugli, ci sono delle cose. E mi fanno cercare tra questi cespugli qua. Che io non volevo farlo passare male. Però, se avevano buttato il mio telefono nel cespuglio. E se era rotto, lì lo facevo ripagare, ovviamente. E l'avevano praticamente c'è un muretto qua di fianco. Cioè tutto questo è un muro. E l'avevano appoggiato lì. Fin qui va bene ragazzi, tutto il mio telefono era tutto a posto, non andava male, niente. Io le ho lasciate andare, gli ho urlato contro, perché comunque gli ho detto ragazzi, oh queste cose non si fanno, io vi ho chiamato pure, se voi venivate da me e me lo ridavate non mi, mi sta anche bene. Perché comunque me l'avete ridato Però se cominciate a scappare così E poi mi incazzo però eh, eh, mi sembra anche giusto Comunque erano ragazzini Se no li avrei minati Ma ragazzi c'è cioè, l'idea di questi qui cioè, Io non pensavo di abitare a Napoli eh. Io non pensavo di Napoli Io pensavo di abitare a un'altra parte I quattordicenni che rubano il telefono così E loro mi avevano cercato di dire Sì abbiamo chiamato i tuoi genitori Abbiamo tentato di fare questo e quell'altro Ma hanno tolto la sim E dopo ci arriviamo anche della sim Perché volevamo ridertelo Assolutamente non era vero perché sì, avevano tentato di chiamare i miei genitori ma i miei amici comunque chiamavano e non nessuno rispondeva avevano messo la modalità aereo ma guarda mi stavi proprio per ridare il telefono guarda. il mio telefono era scarichissimo si è spento non ho avuto il tempo neanche di controllarlo di vederlo lo metto a caricare lo riaccendo e vedo e non c'era più la sim. Ora ad andare dietro loro a raccontare. A dirgli Cioè questo, non si fa quello, non si fa l'altro. E poi devo andare ancora a tornarci. Perché voi siete dei coglioni. E avete preso pure la mia sim. Devo per forza andare da casa dei suoi. Perché non posso. Io farmi una nuova sim, pagare dei soldi Pagare questo e quell'altro Per delle cazzate che non sono stato io Vado a casa di quello che conoscevo Conosco la sua famiglia, conosco tutto E vado da lui e gli dico La racconto a sua mamma, racconto quello che era successo racconto tutto quanto Il ragazzino dice che non, non aveva non Neanche tolto la sim Che non avevano fatto nulla Mi Dice così, mi faccio risarcire Ovviamente perché comunque il costo C'è un costo dietro questo però non era solo lui quello che era in torto, no? C'era anche altri ragazzi e quindi sono andato a casa degli altri ragazzi, uno che era più vicino a me, e sono andato a parlare con i suoi, a perdere altro tempo, a perdere altro fiato, a perdere a raccontare di tutto questo, quell'altro, e alla fine il secondo ragazzo racconta tutto e dice che era proprio lui. L'ha tolto la sim e non l'aveva neanche Tolto l'aveva anche rotto ragazzi L'aveva rotto cioè l'aveva rotto porco Due l'aveva rotto cioè neanche lasciarlo Buttarlo qualche parte Magari potevamo ritrovarlo ma L'aveva rotto risarcire anche L'ultimo ragazzo qui che non abita Vicino a me quindi io non voglio andare A cercarlo se veramente Stai guardando questo video veramente Quando ci vedremo vedrai che comunque te lo ripeterò Voglio essere risarcito per quello che avete fatto Avete anche toccato il mio telefono Perché l'avete sbloccato L'avete fatto un po' di cose Questo è quello che è successo ragazzi Io non pensavo di abitare a Napoli Napoli si sta espandendo E questo non lo sapevo e Perché comunque tempo 5 minuti ragazzi 5 minuti da sparito Niente il video finisce qui ragazzi Era un video sfogo per raccontarvi ciò che mi era successo Ciò che succede nella vita Tutto qui ragazzi Spero che questo video No ma che cazzo dico che Spero che vi piaccia che Non penso mi vi piaccia A me non è piaciuto per niente il cellulare è molto importante ragazzi Non fate queste cose Noi ci vediamo al prossimo video È bella Porco due Ho oh, ancora questi coglioni qua Porca puttana